Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Firehash, io sono GlacialSphere e in questa parte andremo a visitare Hawoli, dovremo incontrarci con Suiren poiché il professor Kukui ci ha dato la missione di andare a pescare con lei, quindi andiamo subito verso Hawoli, nel frattempo io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti ovviamente, ditemi cosa ne pensate nei commenti di questa parte che stiamo facendo ad Alola, in questo Pokémon Fire Rush e ovviamente andiamo verso Hawaii. finalmente possiamo passare da questa parte ed eccoci Hawaii City, esploriamola questo ci dice che non siamo ancora pronti qui saranno, ci sarà una sorta di sfida finale magari questa è la casa di Sofocle ovvero di Chris in italiano giusto? salve Chris ci ha detto tutto di te oddio, cosa, cosa, cosa gli ha detto? questo è il padre di Sofocle è sempre bello incontrare i suoi compagni di classe, assolutamente sì. Poi vediamo un po' che casetta sia questa. Salve. Fight the power! Quit while you still can! Turn it off! Niente, questo è impazzito. È un Karateka totalmente impazzito. Poi qui c'è una spiaggetta. Questo invece vuole insegnarci Giga Drain. Allora, potremmo forse insegnarlo a Rowlet. Sto registrando questo episodio direttamente... Dopo il precedente, quindi non ho visto eventualmente i vostri commenti se mi hanno detto appunto quale natura sia meglio per Rowlet. Per adesso lo tengo ancora così, appena leggerò i vostri commenti o appena mi andrò a informare, io cambierò la natura nel caso sia necessario. Sembra una persona molto carina, quindi prendi questa, grazie. Ci dà una pozione, questo che richiama molto il tizio che ci dà la pozione nel percorso 1 praticamente. No, non percorso 1, nel primo percorso comunque dopo Biancavilla. Tu ti sposti? No. Ditten ci ignora, non possiamo andare nel Pokémon market. Però possiamo parlare con questa ragazza. Lusamin is never home. It's a shame since she has such a big house. Chi è Lusamin? Che non è mai a casa. Vorresti un po' di frutta? Ma certo, grazie vecchietta. Ci dà un po' di bacche. Ok, stiamo continuando ad esplorare Hawori. Questa è la casa di Dilia invece, questa villona gigante, salve, buongiorno, benvenuto nella casa della signorina Lusamin, ah ok è Dilia, perfetto, è Dilia, che il suo cognome sarà Lusamin immagino, si può leggere quel diario, no? Esploriamo un po' la villona di, di Lilia. vediamo un po', c'è un bordello di, di stanze, però non penso ci sia niente qui, effettivamente, è solamente una roba vuota buttata un po' lì giusto? Magari ci saranno degli eventi futuri qui dentro. Nel frattempo, però, almeno c'è. Almeno apprezzo il pensiero. Questa invece è la casa di Mallow. Ed è vuota. Salve? Il ristorante qui è davvero buono. Dovresti provarlo assolutamente. Questo è il ristorante. La cucina di Aina, che sarebbe Ibis. Welcome to my restaurant. Feel free to try whatever you want. Perfetto, è un ristorante di sto tipo. Questo consiglia la zuppa. Questa adora venire qui. E questo invece vorrebbe semplicemente uscire e giocare, giustamente, a un bambino. I bambini solitamente si annoiano nel ristorante. Entriamo quindi nel centro Pokémon. Salve! In Alola we have a Walmart inside the centers. Ok, perfetto, hanno hanno anche qui il loro Pokémon Market dentro il, il centro Pokémon. E tu sei comforta, vero? Sì. Ok. Già che ci siamo, allora, iniziamo a depositare i Pokémon che abbiamo catturato. Allora, Summary, 761. Vieni con me. Quindi, 56, 62, 61. Poi lasciamo giù anche Picky Pack, che è il numero 731. Quindi 26, 32, 31 Poi lasciamo giù anche Shinotic Prima però prendiamole il Big Mushroom che tiene E 756, perfetto, facile e veloce Qua Poi vediamo un po' Grabbin Grabbin tu sei il 736 Perfetto, quindi 26, 32, 36 qua Ed infine Trambic Subito dopo Picky Ecco qua, iniziamo a popolare il nostro Living Index. Ovviamente Rowlet lo teniamo in squadra. Continuiamo ad esplorare Hawoli. Salve ragazzina o oh ragazzino. Questo posto è fantastico, posso correre su tutti i tile. Bene. Anche se noi possiamo comunque solamente andare in orizzontale o in verticale. Da questa parte vediamo un po' cosa c'è, oh eccola lì Suiren, l'abbiamo trovata. Queste ci portano da qualche parte? Per ora no, probabilmente più tardi ci porteranno nelle altre isole dell'arcipelago di Alola. Vediamo se abbiamo visitato tutta la città perché qui sopra mi sembra che non ci siamo stati. E infatti questo è il percorso 2, probabilmente ci andremo un'altra volta perché noi dobbiamo andare da Suiren ora. E dobbiamo svolgere una missione da lei. Perché Alola è strutturata a missioni, a giorni. Cioè ogni giorno noi abbiamo una missione diversa. Quindi questo è il secondo giorno e dobbiamo andare con Suiren a pescare. Oh, finalmente ti si è fatto vedere. Ti porterò su un'isola dove possiamo trovare dei Pokémon di tipo acqua molto belli. Sei pronto? Assolutamente sì, anche perché ho Rowlet. Quindi Pokémon di tipo acqua me li mangio a colazione. Ok, iniziamo ad esplorare questi, questa periferia di Hawoli. Hawali, questi Hawaii Outskirts. Allora, molto grande questo posto. Vediamo un po'. Qui abbiamo l'allenatrice, sì. Vorresti vedere i miei bambini. Spero non, tu non ti riferisca ai Pokémon. Che vanno in campo Pichu. Contro Rowlet non è proprio l'ideale, però andiamo di foglie lama. Ecco, bravo. Ha mancato. Andiamo ancora di foglie lama. Perfetto. Livello 11 per Rowlet, poi Pikachu, e andiamo ancora di Razor Leaf, che ci abbassa l'attacco. Riusciamo comunque quasi a ucciderlo, e poi andiamo di Sgomento. Perfetto, abbiamo battuto questa allevatrice. Nel frattempo direi di dare la Eviolite al nostro roulette, dato che non si evolverà, Rowlet, rimarrà roulette per sempre, quindi diamogli le violite così che possa almeno avere un po' le difese bustate. Allora vediamo se la trovo, dovrebbe essere qui da qualche parte, eccola qua, dai, a roulette, e non lo faremo mai evolvere, e già che li siamo dammoni anche una pozioncina. ecco fatto. Proseguiamo, esploriamo questo posto. Qui abbiamo un gentil'uomo che andiamo a sfidare. Prima però c'è un Cubone. Ah, quindi si trovano anche Pokémon di canto qui, eh? Pokémon di altre regioni. Sì, volevo andare a sfidare il gentil'uomo però. Oh, Salandit, catturiamolo. Poi so che di Salandit quelli che si possono evolvere sono solo le femmine, un po' come i combi. Che si può volvere in Vespicone solo se è femmina. Quindi intanto catturiamo questo qui che è maschio. Sì, però sei stronzo. eh, Si può dire: si può dire che sei stronzo. Beccati una beccata, mi ha avvelenato. Beccati un'altra beccata. Continua a usare Poison Gas. Conosce solo questa mossa. Sto stronzone qui. Allora andiamo. Poi di Ultra Ball. Eccola qua. Vediamo di catturare questo Salandit e poi di catturarne un altro solo nel momento in cui lo troviamo femmina per eventualmente farlo evolvere. Perfetto, livello 12 per Rowlet che vorrebbe imparare Shadow Sneak. È Ombra Furtiva? Ah, sì, ok, Ombra Furtiva al posto di Astonish, molto volentieri. Toxic Lizard Pokémon. Tra l'altro Salandit... Fu uno dei primi Pokémon a poter, anzi forse l'unico Pokémon tuttora, a poter avvelenare gli altri tipi veleno, giusto? Era questa la sua particolarità. Salve! Un giorno carino per trollare, ha detto. Cosa? Ho letto male, penso di aver letto male. Ah, Diglett di Alola, una delle idee più stupide che abbiano mai avuto a Game Freak. Andiamo di Foglie Lama. E poi di Shadow Snake. Non male. Beh grazie caro gentiluomo. Continuiamo ad esplorare questa zona. Vediamo di fare prima tutta la parte bassa. Allora qui abbiamo fatto. Siamo tornati lassù. Evitiamo l'erba alta perché altrimenti ci staremmo tre anni in questo posto. Qui c'è uno strumento invisibile magari no. In poi proseguiamo da questa parte. Andiamo ad esplorare prima allora tutti i vari contorni, come quando fate un puzzle, no? Che prima partite dalla cornice. Ecco, anche qui partiamo dalla cornice e poi andiamo verso il centro. Lei manda in campo Happy Knee. E noi ancora il nostro roulette. E andremo di foglie lama. Poi picchetto, ci ritorna foglie lama che è inefficace per due, tra l'altro. GG Almeno credo per due no Roulette è tipo erba volante giusto? Sì sì erba volante Che poi se non sbaglio con l'ultima evoluzione Che purtroppo non avremo mai qui eh, Diventa erba spettro invece Desiduai Molto figo desiduai Ok continuiamo da questa parte Qui non sembra esserci niente Là abbiamo un altro gentiluomo E qui abbiamo uno strumento Un big mushroom Prendiamolo. Ok, qui si conclude il nostro percorso, almeno per ora Entriamo quindi qui, dal gentiluomo Conosci le forme Alola? Sì, le forme Alola dei Pokémon le conosco Alcune sono carine, poche a dire la verità La maggior parte sono, boh, stupide Per quanto mi riguarda Andiamo di Razor Leaf su Umbreon Quello era un colpo critico Umbreon a livello di difesa è davvero... Tosto eh. andiamo ancora di Razor Leaf. Peccato che ci abbia diminuito la precisione. Questo rompe tanto le balle ed infine andiamo di Shadow Snake, un bel po' di punti esperienza per il nostro Roulette che quasi sale di livello. Picky Pack, cambia Pokémon. Usiamo un po' Pikachu, anche se non serve usare Pikachu, è giusto per avere un minimo di varietà. E andiamo di Electro Ball. Perfetto. Nella regione di Alola ci sono alcune varianti regionali che sono, che sono chiamate appunto forme Alola. Sembrano simili a quello che hai trovato accanto, quelle che trovi accanto, ma hanno dei grandi cambiamenti. Ok. Tu? Sembri... Distrutto. Prenditi una pausa. Ok, lei ci cura. Grazie. Io però volevo andare a sfidare anche gli altri. Ecco un Salandit femmina. Quindi catturiamolo. Anzi, catturiamola. Vediamo se questa volta entra con la Quick Ball. Dai, dai, dai. Ma dai, però sei stronzo, eh. Anzi, sei stronza. Cioè, come fanno a entrare con la Quick Ball? Entrambi i Salandit non sono entrati con la Quick Ball andiamo quindi di beccata colpo critico tra l'altro guarda quanto fa male salandit ultra ball dai dimmi cattura critica no peccato dimmi perlomeno cattura no niente oh incazzatissimo comunque questo salandit eh arrabbiatissimo dai dai dai Ole, preso. Anzi, presa. Rowlet a livello 14. Non voglio dare un soprannome a Salandit. Andiamo a curarci ancora da lei. Grazie, usciamo dall'erba alta. E proseguiamo da questa parte. Sì, Cioè, l'encounter rate in questa zona è davvero altissimo comunque. Eh? In generale in tutta la Roma è davvero parecchio alto. Nell'erba alta andiamo da questa parte a prenderci quello strumento che non avevamo preso prima iniziamo ad addentrarci in questa zona ecco qua, full yal. una cura totale, quindi potete tranquillamente saltarla andiamo a sfidare però anche questo allenatore hai trovato qualcosa di raro? beh, io ho visto un po' plio lì sotto tra l'altro quindi assolutamente lo andrò a prendere andiamo poi a razorliffare questo makuita e a finirlo con Beccata. Super efficace. E addio Makuita. E abbiamo battuto anche questo gentiluomo. Andiamo a prenderci quel eh, Popplio. Andiamo da dove ci si arriva però eh. Magari da qui. Madonna ragazzi quanti Pokémon selvatici ci sono. Troppi. Fuga. Ah, tra l'altro lì c'è uno strumento che non ho visto. Oddio, ci... incontrerò 300 Pokémon selvatici ora. E Molga? Carino, ma no, grazie. Abbiamo già completato il Pokédex di Sinnoh Megaball, perfetto. Altro Pokémon selvatico. Uh, Charge Bug. Ok, siamo stati fortunati. Almeno ho trovato un altro Pokémon che non ho ancora. Vai, Quick Ball, prendiamolo. Questa volta però entraci nella Quick Ball per favore. Non farmi perdere troppo tempo. Grazie, Charjabug. Evoluzione di Grabbin, se non ricordo male. Ecco fatto. Ed ora direi di tirarmi un repellente perché mi sa che qua abbiamo finito i vari, i vari Pokémon selvatici. Eh. Datemi un repellentino. Grazie qua, Max Repel e via. Oh, pace tranquillità andiamo a prendere quel poplio ok non si prende da qua però qui c'è una super il potere di passare nell'erba alta senza essere in alcun modo sfidati dai Pokémon. allora andiamo a cercare l'entrata per poplio e se non è di qui sarà per forza da questa parte no sarà di qui ah no bisogna proprio andare al centro probabilmente Bisogna riandare al centro Quindi andiamoci Facciamo tutto il giro No, è già finito il repellente Minchia Era un max repelle? Eh? Sì, lo rimetto, lo rimetto Così che possiamo passare qui senza problemi Dammi una curatina, grazie Ed ora qui dentro possiamo fare il giro e andare da Poplio, giusto? Eccolo qui, prendiamo Poplio. Sì anche se non farà parte della squadra di Ash. È comunque uno starter che ci serve per il Living Dex. E poi mi sa che dovremmo andare a interagire con questo sasso. Rotom Dex. Il Geridos potrebbe essere qui. Vuoi provare a pescare? Assolutamente sì, Rotomdex. Rotom Dex. Ed ecco Geridos a livello 12. Quello che dovrebbe essere una sorta di boss di questa missione. Vediamo un po', eh. Andiamo di... Beccata. facciamo pochissimo danno. Andiamo di Razor Leaf. Vediamo quanto li facciamo. Pochissimo comunque. Mm. Andiamo di Razor Leaf di nuovo. Proviamo comunque a tirare un brutto colpo. Ecco siamo stati intrappolati nel vortice tra l'altro. Ha usato mulinello lui. Twister. Parecchio forte comunque questo Gheritos eh. Parecchio forte. Ancora Leaf, Whirlpool di nuovo, ci ho usato, ok. Non siamo riusciti a tirare ancora un brutto colpo. Andiamo a curarci nello Zaino, usiamo una super pozione. Ecco fatto. Ice Fang, ha davvero Ice Fang? E bisogna essere infami però per avere Ice Fang. Eh? Andiamoci un'altra curata questa volta con un Full Restore. Perché come ben sapete Ice Fang ti congela per forza, ecco lui continua ad usarlo e questa è una pessima cosa. Dammi un altro full restore, lo us userò al massimo 3 ricarica totali. Se lui continua ad usare il morso andrò di Pikachu poi. Andiamo di fogli lama, eccolo di nuovo. Ultima full restore che uso perché mi sembra un po' assurdo continuare a sprecare full restore per un Geridos a livello 12. Solamente perché continua a usare una mossa buggata, ok ma sta finito. Rowlet è andato e a questo punto mandiamo Pikachu e vi dico mossa buggata perché appunto ovviamente non è pensato che le mosse come Ice Fang, Fire Fang o Thunder Fang eh, applichino sempre lo status secondario ovvero la paralisi, la scottatura o il congelamento ok abbiamo quindi sfidato Geridos qui non si può più interagire e si può quindi uscire da questa parte. Curami i Pokémon, grazie. Possiamo andare qui sopra e fare tutto il giro per ritornare da Suiren. Vediamo un po' cosa ci dice dopo che gli abbiamo detto che abbiamo sconfitto Garidos. No, non voglio più il rependente. Posso tornare da qui. No, di qui non posso tornare. Mannaggia questo posto labirintico. Tra l'altro la prima prova... Sì, vabbè, ma no. sono passato in un tile di erba alta e mi è uscito un Pokémon, cioè... Ora capite quando vi dico che l'encounter rate di questa ROM, di questo Pokémon fangame, è sballatissimo. Ecco. Allora, tra l'altro, dicevo, la prima prova di Pokémon solo 1, oltre solo l'Ultra 1, se non ricordo male, di Pokémon Dominanti, non era con un Garidos, ma era un Raticate, tipo uno Youngus, dipende dalla versione che avevate. Vabbè, parliamo con Sueren. Hai trovato il Gheridos quindi? Perfetto. Ora dimostrami che sei degno. Oras, anzi, ora sei degno di una battaglia con me. Prima, però, però, fammi curare il tuo Pokémon. Assolutamente sì, grazie, cara Sueren, anche se avevo già provveduto a ciò. La musica è sparita no, da questa Roma in questo momento. Allora, andiamo di Razor Leaf Lapras, Super efficace, buono. E eh, lui, però, lei anzi, usa giustamente. Ice Beam, allora noi mandiamo Pikachu, e andiamo di Electro Ball. Sì, peccato che la musica sia completamente sparita, altro bug eh, di questa parte di gioco. E poi andiamo di Thunder Punch su Popplio. Ecco fatto, abbiamo sconfitto Swiren. Niente, la musica è proprio andata via. Sì, torniamo indietro, vediamo se riparte qui. Penso che sia tutto quello che il professore voleva da noi per oggi. Ora torna a casa, assolutamente sì, andiamo a casa, vediamo se riusciamo a far ripartire la musica prima o poi. Però a questo punto bisogna solo semplicemente tornare dal professore, quindi andare da qui, andare di qui, anzi andare qui sopra. Certo che non hanno avuto una bella idea eh, per, per questa ROM, secondo me, fare questa cosa che devi continuare a tornare a casa perché è noioso. Cioè, devi semplicemente fare un viaggio per tornare lì. Boh, vabbè. Sembra che tu eh, ti sia divertito oggi. Ho qualcosa di divertente anche per domani, quindi vai a dormire. Ok, noi andremo a dormire, vai. E per oggi vorrei che tu ti incontrassi con Chris. Sarà nel centro commerciale. Perfetto. Noi quindi andremo nel centro commerciale per parlare con Chris e vedere quale missione ha per noi